Ciao a tutti! Oggi prepareremo i biscotti di frolla allo zafferano. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono zucchero semolato, farina di tipo 00, scorza di limone, zafferano in polvere, vanillina, burro, uova, lievito per dolci e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero.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 la farina, la vanillina, il pizzico di sale, le uova, lo zafferano in polvere,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 E proseguiamo così per tutto il resto dell'impasto una volta formati i biscotti li andremo a cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 12 15 minuti circa I biscotti sono cotti lasciamoli intiepidire prima di servire biscotti di frolla allo zafferano